Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video Oggi siamo in, in un posto Ragazzi, allora Mi ehm, sono dimenticato di dirvi questa, Che questo posto Vi faccio vedere che è un'officina L'ho costruita tutta io E niente, vi lascio tornare al video Innanzitutto Ora vi metterò il prima Come era prima Tutto questo spazio qua E come dopo E niente Innanzitutto ragazzi, eh, come avete visto il video, qui non c'era niente e abbiamo cominciato mettendo i panò questi cosi qua non so, so come si chiamano i panò, io li chiamo, vabbè poi, eh, anche per e tutto poi eh, abbiamo messo questi cosi qua di ferro per tenere su diciamo questa, questa mensolina che serve per tenere i pedali della bici e le cam camere d'aria 29 per una, bici, per una bici da enduro, cross country, e la 26 che ho sbagliato qui, cioè casualità a prenderla e vabbè, la, la userò per qualche bici che mi daranno da mettere a posto. Poi qua sopra c'è una camera d'aria buca che devo sistemare e un carica, bah, scusate se le quinte sono un po' brutte ma è un carica batterie della, della bici elettrica che, che servirà a mio fratello per tritare la sua bici poi eh, qua dentro c'è un kit di attrezzi tutto qua dentro c'è un saldatore qua c'è una roba di precisione che mi ha regalato un mio amico non so neanche cos'è e qua le poi lagre, partiamo diciamo dal basso c'è questa mensolina qua che ho costruito poi ci tengo sul coso per pulire la bici Crasso per la catena per gli amortizzatori e questo grasso sopra la catena il multi tool un, un coltellino, una matita che mi serviva e tre cose, e ci appoggio su anche il telefono quando, quando serve appoggiarlo Poi qua ci andrà messo un piccolettino della Red Bull qua sotto abbiamo eh, uno sgabello che mi fa arrivare lì in cima Qua ho messo un po' di legno che potrebbero servire più avanti. Qua un po' di cassetti, po tutti vuoti però, serviranno per mettere dentro qualcosa. Poi c'è questo seghetto per il ferro, la lama di ricambio. Questi qua che non mi ricordo il nome. Poi le pinze, c'è tutte queste pinze qua, quattro pinze. Due martelli, questo qua che è di gomma infatti l'ho già rotto Cioè l'ho già rotto L'ho un po' spaccato Questo qua che è di ferro Poi abbiamo tutti i cacciaviti possibili e immaginabili sulla terra Qua eh, Ci sono di tutte le dimensioni adesso sto qua a dirvi. Tra cui c'è anche questa cacciaviti qua che funziona um, Che funziona Mettono dentro queste, queste, diciamo, queste mine qua e sono magnetiche, poi abbiamo ehm, tre chiavi per togliere e mettere il copertone a camera per cambiarla, questa qua che non so cosa potrebbero servire, un altro cacciavite, poi due chiavi a brugola fuori dal set di chiavi a brugola, qua si sono tutte le chiavi a brugola, poi scotch nero, eh, quello piccolino, scotch bianco il più grande, poi una pompetta. Questo qua che mi ha salvato la vita più volte, perché eh, serve per il compressore, Vabbè, è una cosa che mi serve, che mi serve a me per il compressore, poi questo qua che dovrebbe essere un taglierino, tutte le chiavi qua in ordine. Tutte le chiavi, e anche lì ci sono, poi. Qua c'è un'altra chiave Quelli che si possono regolare La pinza Questa qua è una cosa Sempre per tagliare i fili di ferro Un'altra per tagliare i fili di ferro Questa qua è un'altra pinza un Più vecchia però è sempre come questa Una pinza normale Poi Forbici Una non so cosa potrebbe mai servire questa E due Altri chiavi a rugola sono che sono unite queste tutte insieme Poi abbiamo qua il primo, primo cerchione piegato Sempre più importante Questa qua è un'asticella che serve su questo cavalletto qua Allora voglio parlarmi un secondo di questo cavalletto Perché a me personalmente piace molto non perché è eh, quello lì da 5.000 euro cioè Non, è quello, non costa 5.000 euro Però eh, cioè, anche per essere costato 60 euro è molto funzionante Allora abbiamo vabbè, questa qua per tenere sul telaio Che si aggrappa al telaio Poi che si può ruotare a 360 gradi Poi abbiamo questa qua che ho pitturato con la bomboletta è uscito un po' uno schifo e vabbè si possono mettere dentro un po' di tutto e una cosa molto interessante che mi ha detto cioè interessante una cosa che mi ha detto mia mamma è che questi forellini qua fungono così chi avrebbe mai pensato a sta cosa poi vabbè ci sono quattro gambe per tenerlo meglio e niente ragazzi se vuoi questo video breve ma che dietro una lunga lavorazione Vi sia piaciuto Perché sono quasi una settimana A costruirla Spero che vi sia piaciuto questo video Ci vediamo ad un prossimo video Ad un prossimo video E ciao